Come è nata Villa idea? Eh, Villa Speranza è nata dai sogni di educatori, di un, un gruppo di educatori, per l'occasione del, delle celebrazioni, celebrazioni contro celebrazioni del 500 anni di conquista dell'America, eh, cosiddetta scoperta dell'America. Abbiamo trovato insieme per pensare, in realtà per, per fare, perché ci stavamo facendo, era un gruppo di bambini, facevamo qui, attorno, intorno a una cosa che chiamava eh, show della comunità, mettere insieme tutti i talenti, quello che cantavano, quello che ballavano, era lì vicino, in un piccolo teatro l'arena che aveva nel monasterio eh, di Marcelo Barros, il prete Marcelo Barros, il monaco. L'idea base era questa, lavorare sull'educazione e sulla cultura, e riscattare o provare a, a, a lavorare, a, a percepire, o, riconoscere i valori della propria cultura la nostra cultura indigena di radici indigene, africane e popolari, bianche però popolare e per questo lavoravamo in questo show della comunità mettere insieme i talenti e sono, sono arrivati i bambini perché prima quando io sono andato qui sono venuto in un'altra zona in un'altra regione Sudeste, eh, Minas Gerais, nato stato, sono nato a Goiás. E la voglia era: eh, noi abbiamo lavorato io con l'alfabetizzazione la di adulti e, e educazione popolare, facendo eh, che amiamo multidão, insieme tutti per fare farinata, farina di mandioca piantare una piccolo pezzo di terra o fare tappeto, cucire tappeti con resti di stoffi così così per, per guadagnare un po' di soldi per aiutare le famiglie eh, e fare comunità mettersi insieme, fare queste cose di educazione alla eh, collettività è nata in questo contesto lì Dopo tanta cosa è successo, eh, volevamo lavorare con il circo, educazione popolare attraverso le arti eh, e abbiamo cominciato teatro, teatro da Burattini, eh, eh, maschere, pantomime, danze, eh, danze afro e così via. Certo. Certo. Sì. Chi era rivolto il progetto quando era partito e chi si era destinato lui? Il progetto era è, rivolto, sempre stato rivolto ai poveri. Poveri, ricchi di tutto, tutto, tutto, tutto, tutto solo senza soldi. E, e che coincidentemente, tra virgolette, erano anche neri. È, grande parte dei loro donne e, e delle classi popolari e, in una città come questa che ha tutta una storia di, di, di, di colonialismo di coronelialismo e, insomma del sistema antico della schiavitù della colonizzazione e, il progetto si rivolgeva a questo, a affrontare la, la mentalità di colonizzati e di colonizzatori. Colonizzatori di quello che avevano i poteri, le famiglie benestanti, ricche, tradizionali di qua. E dei colonizzati tutto il resto, eh, noi. Então è lavorare su questa eh, formazione politica, storica, attraverso la sensibilizzazione dell'educazione dell'arte la ludicità del gioco eh, dell'affetto eh, lavorare una consensazione politica e storica che passasse per il corpo che anche ci hanno negato sempre stato negato o come brutto o come peccato o, o con, appena come un strumento da lavoro da sfruttare o delle donne eh, di tutte le forme, di violenze, tutte, anche la sessuale, o di manodopera d'opera eh, di lavoratori in condizioni quasi di schiavitù. A chi è destinata oggi? Allo, allo stesso pubblico, però cambiato per il contesto sociale e politico del Brasile che che è cambiato in questi 20, e pochi, 20 e pochi anni. Noi abbiamo riuscito a, a, a, fare, a scendere al potere un, un partito che sarebbe di sinistra popolare, anche se ha cambiato anche loro, anche il partito eh, che non, non si chiamerebbe più di sinistra o neanche a volte popolare ha fatto molti avanzi, molti progressi, eh, cose che mai successo nel, nel Brasile, nella storia, eh, questo partito è riuscito a fare, anche se dopo per riuscire a governare non è stata una rivoluzione, è stato un, un cambiamento politico, nel, quello che si chiama democrazia, allora, questo partito ha fatto molto, molte alleanze, eh, ha pagato prezzi molto alto, alti, anche quello di cambiare proprio rum, rumo a volte. Però ha fatto molti progetti anche buoni, alcuni populisti, alcuni eh, assistenzialisti anche. Però altre molte buone di diritti, di di possibilità di crescere quando siamo arrivati qua la scuola o le scuole erano strutture proprio a pezzi brutte e, e desumane e, e, e proprio una realtà brutta allora Villa Speranza era, era proprio un, un, un oasis nel deserto, una luce nelle tenebre e così via. Questa realtà è cambiata, anche se nelle scuole non sono perfette, no, non sono proprio ideali, si sono migliorate molto e il governo, anche per queste, queste trattate internazionali. Eh, investirono, del molto nelle, nelle strutture dell'educazione del paese e è migliorata. Non è ideale, chiaro, però è migliorata. E Velo Speranza adesso svolge un, un, altro, un altro compito, che sarebbe quello di, di educare o di provare a a presentare il suo modello di mondo, che è e di educazione e di pedagogia, che passa attraverso l'affetto, dell della, della ruota, della eh, circolarità, eh, dell'affrontamento dell della, della, del discorso dell'autorità, della, delle scelte, della corresponsabilizzazione per riuscire a... a, a, a a, a, a uscire di questo della vittimizzazione o della eh, cioè responsabilizzarsi per per sé, da sé per il proprio cammino che per noi noi intendiamo che questo sia un'educazione alla cittadinanza già vivendo o cercando di vivere nei rapporti, nella relazione, nella scuola, tra educatori, e i bambini, le famiglie, questi aspetti di cittadinanza, con tutto il sforzo che ci vuole per cambiare mentalità. È il modo di fare, le strategie, il nostro modo di Tornare presenti concreto questo, questo, questo progetto e queste teorie, questi pensieri, è attraverso la festa, le feste, e attraverso la pedagogia di progetti, secondo gli interessi dei bambini, attraverso il dialogo e la negoziazione tra quello che vogliamo e quello che dobbiamo, e quello che abbiamo bisogno e quello che e possiamo liberarci così tra il compromesso e, e la libertà o la spontaneità e questo giorno tra giorno sempre come una costruzione umana della persona umana è provando a, a puntare a, a sottolineare a, a fare a, visibilità alla questione della persona, singolare, unica, e personale, così, però sempre nel circolo della collettività, del sociale, perché vogliamo che sia un'educazione che, che si miri alla natura e alla natura umana, che è società la nostra cultura è molto ricca, la cultura di tutti, è molto, né, del mondo, tutte le culture sono molto ricche in questi aspetti. Bisogna vedere, né, riconoscere e prendere queste cose come anche nella spontaneità della vita, ma come proprio come un compito da curare, da conoscere, eh, da sprecare tempo e, e, e sforzo per imparare le cose belle che le nostre culture e le nostre radici ci, ci offrono come eredità le nostre ricchezze perché pensiamo che un vero cittadino è veramente cittadino quando è capace di assumere le cose o il valore della propria radice per così, consapevoli del suo posto nel mondo dare o riconoscere il posto di tutti senza paure o di minacce qualsiasi perché se io sono una persona vera io ho imparato che per essere io e trovare a me stesso o bisogno, o avuto bisogno, o e sempre, non so come dire, eh, sempre sarà questo bisogno dell'altro, di un binomio, in un rapporto impossibile di, di tagliare o togliere. Né? Quelle, quelle tentative di togliere quello che fa le, le patologie del mondo, eh, il pregiudizio, la mancanza di rispetto, e la, la, la mancanza di, di, di diritti e di salvaguardia dei, del creato e delle creature del mondo. È questo. Vede speranza cambiato? perché deve cambiare secondo il suo contesto però il compito da casa è sempre stato lo stesso e mi sembra che sarà la persona umana quale ruolo può essere può... che ruolo può avere il progetto ah, di Vile Speranza in un Brasile. Brasile che è fortemente mutato in questi 20 anni è essere segno di umanità Proprio, proprio la colonna vertebrale di Speranza è questa è attraverso l'arte, la cultura e l'educazione provare eh, mettere a, a, a, a costruire insieme persone più umane a volte sembra a te anche una roba scontata ma mi sembra che in questo mondo non è proprio scontato questo. Essere umani. <ride> sembra una stupidaggine. Perché insegnare la cultura africana indigena? Perché sono meravigliosi, perché hanno tutto da insegnare a, a questo sistema che disumanizza, che fa le persone diventare numeri e tutte queste altre cose ovvie che pensando sembrano ovvie, però sono vissute e bruttissimamente, bruttissimamente vissute. E le culture africane e indigene eh, che portano valore di umanità, principalmente per il rapporto con la natura, per il modello che prendono della natura. E che, eh, che, dobbiamo proprio imparare o reimparare forse e mi sembra che questo è un movimento universale mondiale di trovare di, di il progresso ti di, di, di porta davanti un, un voto una lacuna troppo grande solo le cose eh, semplici, più vere e più primitivi nel senso di originale di, di naturale, di essenziale e eh, che ti sembra che può eh, riempire questo, questo vuoto. Eh, e gli africani le culture originali Forse non tanto le Africa di adesso o, o alcuni eh, gruppi indigeni di adesso, però i valori tradizionali eh, che sono, sono profondamente eh, di libertà e libertari. Non sono tradizionali nel senso di conservatori o di sono da, da espandire, come la natura sembra che dobbiamo imparare con la natura una, una litiga litiga tra virgolette da, da sempre è tra culture e natura l'uomo la umanità cercando di, di proprio dominare la natura e allo stesso tempo capendo a volte attraverso la sofferenza sofferenza che in realtà, realtà è, è natura così <ride> grazie